Dopo aver definito la grandezza elettrica resistenza che abbiamo indicato con la lettera R e sappiamo essere misurata in Ohm è necessario definire un componente da utilizzare nei circuiti elettrici per rappresentare la grandezza fisica resistenza. Questo componente è il resistore che può avere diverse forme. Noi utilizzeremo quella base del rettangolo accompagnato da una lettera, appunto che solitamente sarà la lettera R proprio per identificare il fatto che si tratta di un resistore. Quindi un resistore sarà ed è un componente che utilizzeremo negli schemi dei circuiti elettrici, caratterizzato dal valore della resistenza R adesso associata espressa in ohm. Questo componente verrà utilizzato ogni volta che sarà necessario nei nostri circuiti identificare il comportamento resistivo di un componente o di un componente espressamente eh, realizzato per ottenere quell'andamento oppure per eh, simboleggiare il fatto che tutti i componenti elettrici reali che andremo a utilizzare nei circuiti avranno sempre una componente resistiva che, eh, della quale se ne vogliamo tenere conto la dovremo identificare con un resistore che ne condensi il valore e che ci consenta di effettuare i calcoli nel circuito tenendone debitamente conto.